Eccoci ragazzi, mamma mia che ricettina che tiriamo fuori oggi, è, è stata tanto richiesta anche perché nelle storie di Instagram avevo postato una, una sorta di, sì, un video in cui c'erano questi grissini, però non avevo pubblicato nessuna ricetta, è arrivato il momento giusto e, e sono dei grissini proprio... Stupendi e soprattutto facili, di una facilità estrema Farciti con tre, cioè, con tre gusti Rosmarino, quindi un classicone pomodori leggermente piccanti Che poi volendo ovviamente il piccante si può anche evitare di mettere Un goccino di olio extravergine, insomma Un gusto più mediterraneo sicuramente E poi abbiamo invece il patè di olive Che è un altro condimento che adoro E niente, insomma sono ideali per l'aperitivo Sono buonissimi da mangiare in qualsiasi momento della giornata Non sto scherzando io starei sul range dalle 10 fino alle 2-3 di notte come range di tempo direi che possiamo partire si parte con l'acqua tiepida la mettiamo in una ciotola assieme al lievito di birra e assieme allo zucchero mescoliamo aggiungiamo poi la farina tutta in un colpo io ho scelto due tipologie di farina una farina manitoba e una farina di tipo 2 50 e 50 come percentuale, no? Quindi metà e metà mescoliamo. Una volta che insomma l'impasto un pochino si è formato aggiungiamo anche il pizzico di sale. Continuiamo ad amalgamare prima nella ciotola e poi sul piano da lavoro e facendo dei movimenti, no? Per formare il glutine, ovviamente, piccola parentesi, se non volete impastare a mano potete tranquillamente impastare anche con la planetaria. Quando avete cominciato insomma a, ad ottenere un bel impasto abbastanza liscio, no? E il glutine vedete che si è formato perché prende proprio una struttura diversa. L'impasto diventa più liscio, più... Più elastico, eh, aggiungete l'olio extravergine. Ragazzi, negli impasti è sempre meglio mh, aggiungere i grassi alla fine. Impastate ancora, noterete che l'impasto risulta un pochino appiccicoso ma non tentate di, di aggiungere farina perché poi la composizione dell'impasto cambia e il risultato finale non sarà lo stesso. Quindi resistete, so che è un po' appiccicoso, aiutatevi con un tarocco se vi dovesse servire, insomma, se, se doveste mh, raggruppare un po' l'impasto facciamo anche delle belle pieghe per asciugarlo un pochino e per rafforzarlo proprio e poi magari facciamo una pirlatura, quindi cerchiamo di formare una pallottola con l'aiuto di un tarocco piuttosto che di una spatola. Facciamo lievitare l'impasto nella ciotola per circa 40-50 minuti, temperatura ambiente. Io l'ho lasciato proprio qua sul piano da lavoro, ok? Una volta passato questo tempo, prendete l'impasto, lo eh, stendete a rettangolo, prendete magari un po' di farina, come vi dicevo. Prima magari vi aiutate a dare una forma rettangolare con le mani e poi vi aiutate col mattino. Tirate, tirate, e la, la dimensione deve essere quella di una teglia da forno. Io ho qua il metro, adesso misuro due secondi. 36x40. Quindi più o meno la vostra teglia, no? Su per giù, misurerà quelle dimensioni. Mettete magari un pochino di farina sulla, sulla carta forno, prima di mettere l'impasto io non l'ho fatto, però vedevo che tendeva soprattutto su, con quelli alle olive ad appiccicarsi un po' alla, alla carta, quindi se lo fate è meglio. Un goccino di olio su tutta la superficie per evitare che si secchi e poi pellicola, lasciamo lievitare per circa un'ora sempre a temperatura ambiente. Nel frattempo ci dedichiamo ai condimenti, ultra semplice, io ho scelto appunto vi dicevo olive, pomodori e rosmarino, potete scegliere quelli che preferite, insomma questi qua sono solo dei gusti miei personali che adoro ma voi ovviamente potete scegliere qualcos'altro. Per fare quelli al rosmarino semplicissimo ho preso il rosmarino, l'ho tritato finemente e via. Per fare quelli al pomodoro ho preferito usare i pomodori secchi in olio extravergine, li ho scolati, li ho tagliati a pezzetti, poi ho aggiunto un po' di di, ehm, una pasta di, di peperoncino che ho trovato al supermercato ma voi volendo potreste usare un po' di peperoncino in polvere tranquillamente un cucchiaino di concentrato di pomodoro e un goccio di olio extravergine e questo condimento è fatto molto buono eh. è proprio eh, soleggiato mi ricorda molto l'estate questo condimento un po' la pizzaiola e poi ho fatto eh, il patè di olive che in realtà non l'ho fatto, l'ho comprato volendo lo potreste anche fare frullando delle olive e anche questo è fatto olive nere perché appunto così fa un po' di contrasto rispetto agli altri gusti. Ci siamo, prendiamo la nostra teglia con la, con la pasta lievitata, suddividiamo l'impasto in tre pezzi, quindi condiamo appunto, uh, facciamo tre colonne, la prima colonna con un goccino di olio extravergine, e rosmarino tritato, la seconda colonna nel mio caso ho scelto il pomodoro, quindi ci metto su questa pasta di pomodoro, no? E la terza colonna invece con il patà di olive. Per fare i grissini è semplicissimo. Dividete eh, la teglia, eh, l'impasto insomma a metà per il senso della lunghezza. E poi formate de, de, delle colonnine abbastanza sottili. O con l'aiuto di un tarocco, oppure con l'aiuto di una rotella per pizza. Forse io sono stato sì, più comodo con l'aiuto di un tarocco. O comunque di una spatola, o anche di un coltello. Quindi prendete un, un, un filoncino, lo tirate leggermente. Mente con l'aiuto delle vostre mani, insomma lo tirate così e poi lo, lo rotolate proprio dovete eh, fare un movimento un po' per, per proprio renderlo un po' come posso dire un po' a, a, a, a... non lo so avete presente? non so se si capisce dal, dal video, da, dalle clip comunque un po' così, un po' a riccio a, a boccolo non so come altro definirlo a, a, a, a girandola non lo so poi lo, lo passate sul piano da lavoro, sporcato con un po' di semola rimacinata di grano duro che darà questa texture molto eh, rustica, molto piacevole a parer mio. Gli dà proprio quell'idea proprio del fatto in casa, quell'idea del, del, del, della cosa semplice e verace, non lo so, e poi eh, i grissini devono essere, una volta che li avete disposti su una teglia con carta forno, poi scegliete voi le dimensioni, se li volete un po' più corti basta che voi la, quel, quel filoncino di pasta che poi ovviamente lo trasformate in grissino lo fate un pochino più, più stretto, li disponete sulla teglia, un goccino di olio extravergine su ognuno con delicatezza, non esagerate, e poi in forno 180 gradi circa 20 minuti modalità statica circa 20 minuti perché ovviamente dipende dal forno e niente i grissini qua sono pronti guardate la croccantezza anzi ovviamente per guardarla eh, e per cap capirla li devo assaggiare belli non troppo scuri dorati perfetti uh. questi qua avvolti con dell'affettato piuttosto che così soprattutto quelli più farciti questo qua è il classico al rosmarino però quelli più farciti sono deliziosi così. Si sbevazzate dietro un bel prosecco, un bel americano, quello che preferite, e il vostro aperitivo fatto in casa è pronto. Così come il vostro snack fatto con gli ingredienti che voi avete scelto, quindi sapete benissimo che cosa c'è dentro in questi grissini. Mamma mia, mi è venuta una voglia di americano assurda. Scusatemi, ma non riesco a resistere alla tentazione. Non ho il calice giusto, perdonatemi, ma perché ho... Gli altri lavastoviglie, allora un po' di campari, no? Un terzo, un terzo, un terzo. Ne faccio tantissimo anche perché adesso devo andare a cena, che mi aspettano su, quindi insomma non è che mi, mi adesso capito. Un po' di acqua gasata che in realtà è acqua del rubinetto perché non ce l'ho eh, vabbè adesso devo fare la foto quindi non, non è il caso forse che ne mangi ancora eh, mi raccomando se riprovate a fare iscrivetevi, eh sì, taggatemi su Instagram o su Facebook, sappiate che su Instagram condivido comunque anche altre ricette, se volete altre idee insomma le trovate anche lì vi lascio qua altri due video, video se non li avete ancora visti iscrivetevi al canale, attivando la campanella, mi raccomando, attivando la campanella rimanete sempre aggiornati sui contenuti e invece qua sotto c'è il collegamento per il blog e vedere la ricetta scritta, eh mi raccomando che lo tengo sempre aggiornato poi Abbiamo fatto degli aggiornamenti con la Ilari Carini Che è con lei che insomma Ha creato il sito eh, Cincina Anche un po' ignorante ma sempre buono Alla prossima